il team eh, sicuramente è uno dei discorsi più importanti su cui abbiamo fatto anche più errori e, da più o meno un mesetto ci siamo ritrovati ad essere in otto eh, quando prima eravamo in quattro fondamentalmente e, quando sono partito col progetto circa due anni e mezzo fa ehm, ho cercato di prendere dentro i miei amici perché ha vista chiaramente la bassa esperienza e soprattutto perché stavo finendo la triennale non mi ero ancora reso conto delle potenzialità che poteva avere questo progetto e delle possibilità che c'erano per tutti noi. E passo dopo passo ho dovuto tirarmi un po' indietro dicendo ai miei amici che forse non era il caso, eh, perché se si si lancia in un progetto di questo tipo bisogna dedicarsi veramente full time, eh, sacrificare qualche anno della propria vita eh, svegliarsi la mattina e andare alla la sera solamente con questo in testa, questo vuol dire magari fare meno viaggi, andare meno in vacanza, insomma l'idea di base è o di mettercela tutta o di non lanciarsi nemmeno, perché vista l'inesperienza il mercato là fuori è talmente aggressivo che se non ce la mettiamo tutta, non, quei piccoli passi che ogni giorno riusciamo a fare non riusciremo mai ad arrivare in cima e, e raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti. Quindi la lezione primaria è fondamentalmente di parlare con più gente possibile. Eh, spesso eh, vedo gente che si lancia in progetti imprenditoriali e ha paura un po' di condividere quello che sta facendo, perché crede che la gente gli voglia chiaramente rubare l'idea e, e la sua. La questione è che tu lavori full time sul progetto sei l'unico che veramente può comprendere la velocità di crescita dello stesso e anche il mercato che ce l'ha fuori per cui cercate di parlare con più gente possibile e soprattutto con gente competente. E noi ancora prima del lancio abbiamo scritto vari fondi di investimento e questi ci hanno accolto a mano aperta per vedere un po' noi ragazzi cosa stavamo facendo e ci hanno dato un sacco di, di feedback positivi in termini di, di possibilità di miglioramento del, del business model.